bene entriamo adesso nel vivo di quelle quattro tematiche che vi avevo pronunciato prima la prima che abbiamo deciso di affrontare è l'agricoltura il nostro è un territorio, lo sappiamo bene, a profonda vocazione agricola ha anche delle aziende che rappresentano comunque delle eccellenze per quanto riguarda questo settore ma è vero che finora è mancata la volontà organica, politica, forte di investire in questo campo ci accennava prima eh, Adriana Calì al fatto dell'esistenza dell appunto eh, dell'esistenza di un fondo dedicato all'agricoltura è il PEASRA oltre a questo ci sono molte altre possibilità eh, particolari che possono essere cercate all'interno delle pieghe dei vari bandi dal, pun dal punto di vista trasversale quindi anche interazioni possibili tra agricoltura e turismo in ogni caso è un tema estremamente importante per noi lo è particolarmente per Ardea e per il suo introterra per generare occupazione. Non rubo altro tempo e vi annuncio appunto che dopo la spiegazione tecnica di, eh, di Adriana ci sarà a seguire un panel di interventi politici con Marco Zullo, il mio collega della commissione propria agricoltura al Parlamento europeo, il quale ci spiegherà sia nostro, la nostra attività come Movimento 5 Stelle Europa in questa commissione, sia appunto le nostre proposte in tema anche di fondi europei per l'agricoltura. E alla mia sinistra Elena Fattori, senatrice del Movimento 5 Stelle, che ha l'onore e l'onere di essere membro sia da un lato della commissione agricoltura del senato della repubblica ma anche della quattordicesima commissione per gli affari europei di cui è anche vicepresidente non, to, non rubo altro tempo e, e entriamo direttamente nella tematica grazie Adriano quanto tempo ho? quanto tempo minuti. no no allora ehm cercherò di essere molto concisa, eh, i dati che ho preso sono tutti ufficiali e ehm, riguardano appunto gli investimenti in questo settore, eh, si risponde sempre all'obiettivo all 2020, quindi rispondere alle sfide future, quali sono le sfide che abbiamo visto, quindi è richiesto anche al settore agricolo di essere innovativo, rispettoso dell'ambiente e di Creare occupazione, le cifre, tanto per, essere, per avere qualche indicazione, non so se ho fatto qualche errore, però i dati ufficiali che erano sul sito della Commissione europea sono questi. Sto parlando dell'Italia. Allora, intanto il budget che riguarda la politica agricola comune. Cominciamo a prendere confidenza con questi acronomi che sono veramente terrificanti. PAC, FESR, FEASR, FSE. Alla fine spero che questa, in questo pomeriggio qualcosa abbiate in testa. Comunque, si parla di diversi miliardi di euro, settore agricolo e zone rurali. 27 miliardi di euro pagamenti diretti. E, cioè, vanno direttamente agli agricoltori e comunque vengono gestiti dal, in particolare dalle regioni e vedremo come 10,4 miliardi misure a favore delle zone rurali. Vado molto veloce. Eh, scopi, quali sono gli scopi principali? Il primo è il sostegno al reddito. Gli agricoltori a rispetto di pratiche agricole sostenibili, si chiede sostenibilità, quindi sempre rispetto dell'ambiente perché dobbiamo raggiungere quegli obiettivi 2020. Il 30% dei pagamenti diretti sono legati al rispetto da parte degli agricoltori europei di pratiche agricole sostenibili, l'ho già detto, facciamo un esempio: la diversificazione delle colture, mantenimento prati permanenti o conservazione di zone ecologiche nelle aziende agrarie. Quindi, evidentemente c'è una sfida perché poi comunque sono dei parametri che consentono un rispetto dell'ambiente e non uno sfruttamento, misure di sostegno del mercato, al mercato, qui entriamo in un comparto che non mi è congeniale, però immagino che ci sono tra voi anche altri esperti e questo significa L'apertura al mercato, cioè conquistare in questo settore mercato non solo nazionale ma europeo e misure di sviluppo rurale. Quindi queste sono le tre grandi ramificazioni. andrei oltre, vediamo che cosa succede all'Italia, va bene? Sto andando bene per adesso. Occupazione, sostenibilità, modernamento, innovazione, qualità. Queste sono, sembra quasi una favoletta di Rodari, no? le parole chiave. All'Italia poi è stato concesso un margine di flessibilità. Non so cosa vuol dire questo, cioè ci è, <ride> è stato concesso qualcosa, ehm, che cosa significa adattare i pagamenti diretti a esigenze specifiche. Forse abbiamo un po' più di problemi, però non voglio entrare in cose... Um, calde io vi voglio parlare di fondi cioè vi voglio parlare di risorse però siamo inquadrati in impegni cioè do dobbiamo rispettare degli impegni um, vado oltre um, vi dico che ci sono i piani di sviluppo rurale qui entriamo dentro um, la Regione Lazio, ha un suo piano di sviluppo rurale che significa, ha scritto la programmazione 2014-2020 su quello che è il settore agricoltura vi <coughs> do una brutta notizia non è stato approvato il piano di sviluppo rurale attualmente ne sono stati approvati solo 5 si è in attesa, noi abbiamo inviato tutto, però già c'è lì, da diverso tempo il che significa che c'è ancora una fase di concertazione tra la regione Lazio e la Commissione europea se c'è questa fase e sta durando molto a lungo significa che noi i compiti non è che li abbiamo fatti tanto bene anche perché poi vi inviterò a guardare e questo lo dovete fare sul sito Lazio Europa questi documenti sono a vostra disposizione il piano di sviluppo rurale ben 600 pagine non ve le dovete leggere tutte andate a leggere l'indice nell'indice troverete dei, dei titoli quelli saranno i titoli di bando okay? quindi mi rivolgo ai giovani, sicuramente c'è spazio per eh, proposte per eh, progetti innovativi legati al settore eh, dell'agricoltura oppure agriturismi andiamo sicuramente usciranno i bandi però non è ancora stato approvato il piano di sviluppo rurale, che significa che perderemo l'anno 2015, forse potremmo partire nel 2016. C'è qualche altra cosa che ci potrebbe interessare, qui si alza il livello, quindi prima abbiamo parlato di piani di sviluppo rurale regionali, si parla di agricoltura anche nel programma Life che è un programma a gestione diretta, cioè c'è la Commissione Europea, non c'entra la Regione, okay? posso presentare un progetto, certo deve essere a valenza nazionale, non locale, a meno che non si tratti di un problema veramente che impatta sull'Europa, sto parlando per esempio della Valle del Sacco, cioè in cui c'è un inquinamento particolarmente pesante, quindi i progetti possono essere a livello nazionale, quindi si alza la difficoltà, però si parla di ambiente e di clima, si parla di impatto del settore agricolo su queste due tematiche Varrebbe la pena andare a vedere quali sono le possibilità per progetti di questo tipo c'entra comunque un settore ricerca un monitoraggio quindi non è un, un, in questo caso i progetti non sono progetti agricoli in senso stretto però ci possono essere cifre non abbiamo tempo, però guardiamo le tematiche. Ambiente e uso efficiente delle risorse, qui entra l'agricoltura. Natura e biodiversità, governance, queste sono misure più appunto, politiche di amministrazione in generale e altri soldini per le spese di sostegno, una tematica che non, non credo vi interessi. Queste sono uh, le tematiche su cui impatta il LIFE, io ve lo menziono perché sono il LIFE tem avete tempo fino al 2020, quindi magari iniziare con un progetto piccolo su programma regionale e poi fare un, un, avere una visione più a lungo termine, il LIFE è sicuramente un programma interessante. E gli italiani vanno molto bene sul LIFE, possono essere rimborsate, cioè che, quali spese mi riconoscono? spese di informazione e comunicazione, sono un'impresa agricola di un certo spessore, magari voglio investire, voglio informare perché sono anche un punto di riferimento nazionale, cioè posso andare a insegnare agli altri come si fanno certe cose, noi ce l'abbiamo delle eccellenze, non è che siamo soltanto, soltanto passivi in questo, studi, indagini, preparazioni, workshop e via dicendo, insomma sono tante le spese ammissibili questo è il sito Andiamo, entriamo ancora dentro vediamo un po' che succede per la regione Lazio l la colonna che ci interessa è il PEASDR altro acronimo terribile comunque il Fondo <ride> Europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale le risorse che, su cui potremmo um, ehm, potremmo affidarci, sono 780 milioni di euro, se fosse già approvato il programma, benissimo il FEASDRA aggancia vari tematismi, sicuramente ricerca e innovazione, agenda digitale, vi dicono niente queste cose? Horizon 2020, abbiamo moltissimi soldi sulla competitività dei sistemi produttivi, sto parlando di imprese nel settore agricolo. Energia sostenibile e qualità della vita, poi troviamo ancora occupazione, inclusione sociale e in lotta alla povertà e poi assistenza tecnica. Questo è un, diciamo, un comparto che riguarda proprio la governance del programma, cioè la gestione del programma. Ci siamo fino a qui? 780 milioni di euro per il Lazio, però il Lazio. Deve, deve rispettare sei priorità, meglio le ha individuate facendo, facendo una riflessione con, con il territorio, ha, ha trovato che tra le tante emergenze sei le ha, ha scelte. Promuovere il trasferimento di conoscenze nel settore agricolo e forestale nelle zone rurali. Potenziare la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e la redditività delle aziende agricole. Incentivare l'organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione dei rischi nel settore agricolo. Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalla silvicoltura. Qui in LIFE quindi troviamo opportunità sia nel programma regionale sia nel life. incoraggiare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale promuovere l'inclusione sociale la riduzione della povertà e lo sviluppo economico delle zone rurali troviamo le risorse del FEASD su, su questi interventi il programma della Regione Lazio si sì, articola in 45 interventi, sono, saranno i titoli dei bandi, vi sto dicendo quelli che sono i, i titoli dei bandi, quindi è vero che non è ancora approvato il FEASR, ma quando sarà approvato i primi bandi che usciranno avranno questa definizione e allora troverò, quindi è l'ultima colonna, PSR strumenti di accesso al credito quindi se sono un'impresa agricola ha bisogno di un finanziamento di un prestito ci sarà la possibilità con un tasso agevolato sostegno all'innovazione sto parlando di imprese trasferimento tecnologico e sviluppo di reti d'impresa strumenti per l'internazionalizzazione del sistema produttivo la possibilità del made in Italy all'estero start up Trovo ancora riqualificazione energetica, fotovoltaico, sostegno alla creazione di comunità rurali sostenibili e riuso di borghi abbandonati, multifunzionalità nelle imprese agricole. Questa è la programma. No,